No, è nel 1992 sono rimasto per quasi tutto l'anno a letto in ospedale. Poi mi hanno dimesso. No, voi è voi sale da moi. Un streamare tirata si Soffriva di perdita di memoria